Ok, eh, vediamo quindi un paio di esercizi che sono alla fine del, del, del, delle slide del, del corso, che vanno sotto questo titolo, diciamo così, un po' pauroso, strutture dati complesse, quanto saranno mai complesse, eh, e, e, e li vedremo come, come esercizi visto che gli altri esercizi di, di simile esame li ho condivisi solamente questa mattina vi lascio un po' di tempo e invece questi altri alcuni di questi chiaramente li risolviamo invece domani nelle ore di domani, da domani e poi anche chiaramente nelle ore che, che rimarranno a gennaio okay? quindi eh, eh, prevedo di usare sei ore circa tre, un, cioè quattro blocchi di un'ora e mezza per risolvere questi esercizi di esame poi ne aggiungeremo ancora altri eh, e poi ehm, ne aggiungeremo un'ora ehm, e, e, e, un e mezza di quelle che rimangono eh, per svolgere invece esercizi di teoria, che in tutto sommato si fa più in fretta anche perché sono anche più, ehm, più ripetitivi. Ok, eh, strutture date complesse, che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi abbiamo visto finora una certa serie di strutture date in Python che sono quelle di base, cioè liste. Stringhe, anzi, partiamo dalle stringhe, liste, eh, poi siamo a, a arrivati a vedere gli insiemi, siamo arrivati a vedere i dizionari, hm, siamo arrivati a vedere i file, e questo l'abbiamo studiato capitolo per capitolo ogni singola struttura dati. Eh, nei problemi cioè, più complicati, più realistici, eh, magari i dati che abbiamo a disposizione non si prestano immediatamente a essere rappresentati o come un dizionario, o come un insieme, o come una lista e quindi bisognerà inventarci delle combinazioni eh, delle strutture dati che conosciamo. Quindi di fatto eh, non abbiamo delle strutture dati nuove da imparare adesso all'ultima lezione, no? infatti anche perché vi ho detto che eh, sono finiti gli argomenti, eh, ma dobbiamo imparare a combinare tra di loro le strutture dati che conosciamo per costruire una rappresentazione dei dati che sia il più possibile utile in funzione dei dati che dobbiamo rappresentare e funzionale al tipo di algoritmo che dobbiamo, che dobbiamo implementare. Questo si basa sul fatto che una qualunque lista, un qualunque dizionario, in particolare il dizionario nel campo valore, non nella chiave, possono contenere qualunque tipo di dato compresi i dati che a loro volta siano dei contenitori. Quindi noi abbiamo già visto che si può fare una lista di liste, una lista di dizionari, eh, si possono fare liste d'insieme, si, si possono fare dizionari che contengono liste, ciò che vogliamo. Quindi eh, qui ci sono due esercizi che ci permettono no, di, di aiutarci a ragionare in questo senso e, e poi vedremo che nei vari esercizi d'esame non ci sarà mai scritto fai una lista, fai un dizionario, come a volte era scritto invece negli esercizi del laboratorio o era quasi sottinteso negli esercizi del laboratorio visto che era relativo a un certo capitolo, ma eh, saranno ehm, saremo noi che dovremo ehm, inventarci, trovare no, quello che è il, la combinazione, la struttura dati o la combinazione di strutture dati più opportuna eh, per quel eh, esercizio specifico, quindi di fatto dopo che abbiamo letto il testo ci fermeremo un attimo a pensare, ma questi dati come li rappresento, cosa, cosa mi serve, eh, come li devo leggere, eccetera. eccetera. Eh, andiamo, andiamo per esempi, perché chiaramente la, una regola generale non esiste che sia valida in tutti i casi. No? Facciamo qualche esempio di esercizi, eh, come sempre io prendo l'esercizio il cui testo è riportato sulle slide, poi le slide lo risolvono in un certo modo, eh, noi invece lo risolviamo in modo interattivo eh, perché così ci ragioniamo sopra eh, più facilmente, eh, questo esercizio ci chiede di costruire un indice analitico. Quindi l'indice analitico è quello che voi trovate alla fine del libro. Alla fine del libro ci sarà scritto eh, che una determinata parola o un determinato concetto che è presente nell'indice analitico è presente, non so, alla pagina 20, alla pagina 7, alla pagina 14 del nostro libro. Il programma che vogliamo costruire deve creare un indice, un indice analitico di questo genere, conoscendo, partendo dai riferimenti del, dei concetti presenti nelle, nelle singole pagine. Quindi noi abbiamo in partenza un file di testo di questo tipo. Ops, cosa ho fatto? Un file di testo di questo tipo. Hm? in cui ho il numero di pagina e il concetto che compare in quella pagina il numero di pagina e il concetto che compare in questa pagina quindi è un file ordinato no? in cui le informazioni sono, eh, sono eh, ordinate per, per valore crescente del numero di pagina e in ciascuna pagina può esserci, ad esempio in pagina 6 c'è un concetto Oppure più di un concetto, perché in pagina 7 abbiamo tre concetti diversi. Okay? Questo è il file d'ingresso. Noi cosa dovremmo creare? Dovremmo creare l'indice analitico, quindi la, la rappresentazione inversa che dal concetto ci dice in quali pagine compre, eh, compare. Quindi ad esempio il concetto example... In quale pagine compare? Beh, torno indietro, nel file c'era scritto che alla pagina 7 compariva Example, ma anche alla pagina 10 compariva Example. Quindi nel mio indice analitico, a fianco di Example, dovresti essere scritto 7 e 10, come è scritto qua, che sono le due pagine in cui questa parola eh, compare. La parola index compare solamente a pagina 7 e quindi nell'indice analitico comparirà solamente il 7 e così via. Okay? L'indice analitico è ordinato ovviamente in modo alfabetico, dall'A alla Z, e ciascun termine dovrà avere a fianco i numeri di pagina crescenti, no? crescenti dallo 0 al 100, eh, delle pagine in cui compare quel termine. Questo è il lavoro che dobbiamo fare, costruire in output questo file. Il file di partenza, questo qua dell'indice analitico, eh, riporta, eh, qui è specificato bene, ogni occorrenza di ciascun termine da includere nell'indice analitico e la pagina eh, in cui questo termine compare. Se un termine compare più di una volta nella stessa pagina, l'indice analitico dovrà inserire tale pagina una sola volta. Se invece le pagine sono diverse, dovranno essere tutte elencate. Quindi se per caso noi nel file di partenza avessimo che in pagina 10 compare eh, che so, un gatto, cat, e poi di nuovo in pagina 10 comparisse di nuovo cat, perché magari nel file c'è questa informazione due volte, ovviamente poi noi nell'indice analitico dovremmo scrivere solamente cat compare 10 e non ripetiamo due volte il 10 se però CAT comparisse anche alla riga 15 più avanti nell'inceneritico dovremmo scrivere 10,15 quindi non dobbiamo mai può darsi che nel file di partenza ci siano informazioni duplicate cioè lo stesso concetto compare più volte nella stessa pagina ma nel, nel, nel file di uscita invece eh, queste informazioni non devono essere duplicate devono comparire una volta sola ok ok eh... Come si conviene organizzare <coughs> le informazioni per questo tipo di esercizio? Allora, le slide ci, ci suggerisce un tipo di organizzazione, ma cerchiamo di capire perché. Partiamo dal punto di arrivo. Noi abbiamo, dobbiamo creare una cosa di questo genere. Una cosa di questo genere in cui ci siano dei termini, Ok? e a ciascun termine associato un gruppo di numeri quindi questo mi suggerisce una struttura dati di tipo associativo no? un dizionario che mi mappa il termine con i numeri di pagina in cui questo compare quindi ipoteticamente penserei a, a un dizionario, un dizionario in cui la chiave siano delle stringhe che contiene il termine, cioè che rappresentano i termini. Prima di pensare alle istruzioni no, per leggere quel file, pensiamo a come vogliamo strutturare le informazioni. Eh, strutturare i dati poi dopo mi preoccupo di come leggerli Ok, quindi andiamo per ordine andiamo dai concetti verso le istruzioni quindi questa struttura dati si può rappresentare facilmente come un dizionario in cui la cui chiave è il termine e il cui valore sono i numeri i value sono i numeri sapendo che questi numeri possono essere uno o più di uno che non devono mai essere duplicati e che quando li stampo li dovrò stampare in ordine. Quindi questi qui possono essere o dei liste o dei set. Eh, pro e contro in entrambi i casi. ok? Per cui, come state discutendo giustamente sulla chat, eh, se io eh, li rappresento come lista, dovrò farmi carico io programmatore di eliminare i duplicati o di fare attenzione a non inserire nuovi duplicati però eh, li posso ordinare e stampare ordinati se invece li eh, memorizzo come set la gestione dei duplicati mi viene in automatico dal fatto che sono degli insiemi eh, vabbè quando li stampo dovrò, dovrò scrivere sorted eh, per, per farli saltare fuori in ordine quindi eh, la struttura dati ideale non c'è l'insieme degli numeri che sono ordinati da soli no, non c'è, scegliamo noi quella che si avvicina di più alle nostre esigenze. Se scelgo una lista è facile ordinarla, ma è più complesso per noi mantenere l'unicità dei valori. Se scegliamo un insieme, l'unicità dei valori ci viene gratis, ma l'ordinamento dobbiamo farlo a mano. Non è che sia una grande differenza l'una oppure l'altra e probabilmente molti di noi sceglieranno una cosa oppure l'altra. A me sembra più comodo far risolvere il problema più, più diciamo, concettualmente algoritmicamente più difficile che quello dei duplicati io lo farei risolvere al, al python e mi risolvo a mano il problema estetico e quello di metterli in ordine no? quindi sceglierei eh, ma anche perché c'è già sulle slide un, eh, una rappresentazione a insiemi insiemi di che cosa insiemi di numeri interi che sono i numeri di pagina interi e non stringhe, perché io quando poi li voglio stampare in ordine, devono essere in ordine numerico crescente. Se mi dimentico di convertirli in interi, li memorizzo come stringhe, poi mi viene che l'11 viene stampato prima del 2, perché verrebbero, diciamo così, stampati in ordine eh, alfabetico. Um, questo è quindi ciò che vogliamo costruire. Quindi la rappresentazione nel programma, dell'indice analitico che stiamo costruendo sarà qualcosa di questo genere un dizionario che mappa che, che qui è chiamato entries che mappa i vari termini su degli insiemi e questi insiemi contengono i numeri di pagina corrispondenti quindi se questa è l'idea che ho in mente io a questo punto, no, e, e se mi convinco che questa rappresentazione rappresenta fedelmente i dati che mi interessano, dove, come dicevamo, le chiavi sono i termini e i valori sono gli insiemi, dizionario da chiave a valore, ricordiamocelo sempre che funziona così, allora a questo punto risolvo due problemi separati, cioè dal file 1 costruisco, leggo e costruisco questa struttura dati e poi il secondo problema è, quindi devo leggere, read, e poi invece il file 2 lo dovrò scrivere a partire da questa struttura dati. Ma a questo punto diventa due problemi separati. Il mio punto centrale è questa rappresentazione dei dati. Adesso mi preoccupo di come leggere da file e popolare questa struttura dati che lei nasce vuota finché non leggo i dati dal file, quando ho finito questo, leggerò questa struttura dati e creerò il file di uscita. Um, ok? Allora proviamo a, a, a mettere in pratica questo ragionamento. Prendendo il nostro PyCharm, io qui ho copiato dentro questo file indexData. Che eh, contiene già, eh, contiene già eh, credo che siano esattamente gli stessi valori della, della, della slide. E creiamo il nostro programma indiceanalitico.python, ok, risoluzione indice analitico. Allora questo eh, abbiamo detto che si centra no, su questa struttura dati centrale che è un dizionario di liste, quindi memorizziamo i dati in un dizionario, scusate, un dizionario di insiemi. Lo lasciamo qua come commento così ce lo ricordiamo. Leggo il file stampo il file quindi il mio main sarà banale perché di fatto farò un'operazione di entries lo chiamo entries perché è il, valore, la, il nome della variabile che c'era sulle slide eh, leggi eh, file e poi scriverò eh, scrivi file indice chiamiamolo legge termini e poi scrivi indice indice analitico entries quindi quei due passi leggo dal file e costruisco la struttura dati e poi leggo la struttura da, prendo la struttura dati e creo un file di destinazione li traduco direttamente in codice, o pseudocodice perché per ora queste funzioni non sono definite, ma le possiamo definire eh, al momento. Questa la sarà la struttura generale del mio programma. Adesso la lettura e la scrittura saranno fatte di file, eh, il testo che c'era sulle slide non era dettagliato, non ci diceva se i nomi di questi file devono essere inseriti da tastiera oppure altro. Eh, allora, noi supponiamo che siano dei nomi costanti. Quindi file eh, termini si chiama index.data.txt e file eh, diciamo dell'indice analitico lo chiamiamo eh, analitico.txt. E quindi a questo punto... Ci concentriamo su ciascuna di queste due funzioni, giusto per eliminare questi, questi cosi rossi definiamo delle funzioni vuote, def leggi termini, che non fa nulla, e l'altra def scrivi indice, che non fa nulla per il momento, e poi le riempiremo. Tra parentesi qua ci metto entries, che è il parametro che gli serve a questo punto possiamo pensare che le singole funzioni ma lo decidiamo noi siano loro responsabili di gestire il file quindi lo aprono, lo leggono e lo chiudono oppure lo aprono, ci scrivono e lo chiudono oppure potremmo decidere che il file viene, i file vengono aperti o chiusi direttamente dal programma main sono scelte non, non c'è una, una regola una legge che preferisca l'una oppure l'altra eh, come buona norma però sarebbe bene che la funzione che fa open faccia anche close così siamo sicuri che l'open e close sono ben appaiate e non rischiamo di dimenticarcela quindi se io apro il file dentro leggi termini lo chiuderò dentro leggi termini se lo apro dentro il main lo chiuderò dentro il main ok eh, Qua, ad esempio possiamo pensare, no, per non toccare il main che abbiamo già scritto, possiamo pensare di aprire e chiudere il file direttamente dentro la funzione. Quindi qui abbiamo il file in lettura, chiamiamolo in file. Eh, apro il file dei termini in lettura. E poi alla fine comincio a scrivere in file.close. E questa funzione dovrà leggere questo file, analizzare le righe di testo e poi eh, e costruire questa nostra eh, struttura dati, questo nostro dizionario di eh, insiemi. Ogni volta che legge una riga dovrà aggiungere un po' di informazione all'interno di questo dizionario di insiemi. Quindi questo dizionario viene creato da questa funzione. Quindi inizialmente questa Uh, creerà un uh, entry, diciamo così, per continuare a chiamarlo in stesso modo, come dizionario vuoto. ok? E poi alla fine questa funzione restituirà il dizionario al chiamante. Tutto il lavoro che deve fare è di popolarlo, cioè mettere informazioni dentro il dizionario. E questo le prende dalle righe del file. Quindi tipico ad esempio ciclo for line in file, in, si chiama in file questo, due punti, leggiamo una per volta le righe del file e queste righe come sono formattate? Eh, sono formattate con due campi separati da due punti. Il primo campo dovrebbe essere un numero, un numero che rappresenta il numero di pagine, il secondo campo è una stringa che rappresenta il termine. Ok. Allora, leggiamo una riga per volta, questa riga togliamo la, il carattere di a capo finale, che c'è ma non si vede, separiamola su due punti, e, eh, separiamola su due punti, e poi noi usiamo diversamente i due campi. Quindi, leggiamo eh, una linea, togliamo... La capo, R strip, eh, di, dividiamo in corrispondenza dei due punti, quindi split al carattere dei due punti. E adesso abbiamo una lista, una lista che contiene due stringhe, okay? quindi campi uguale questa lista, saranno due campi, campi di 0, campi di 1, campi di 0 sarà il numero di pagina, è il numero di pagina, sarà campi di 0, il primo campo ovviamente convertito in intero, quindi lo porto in numero il prima possibile, mi è scappato un asterisco, e il termine invece sarà campo di 1, uguale campi di 1. Quindi ho estratto dalla, eh, da ogni riga, queste due informazioni. Adesso ehm, dobbiamo aggiungere questa informazione dentro la nostra struttura dati. La rimetto come disegno. Eh, può darsi, noi abbiamo letto un termine, no? il primo termine che compare nel file è type, ad esempio. Allora io avrò type e possono esserci due casi o type c'è già nel dizionario oppure non c'è ancora se non c'è ancora lo devo creare devo aggiungere uno nuovo un nuovo elemento al dizionario se invece c'è già vabbè devo semplicemente devo crearlo ovviamente con un insieme che conterrà solamente un numero cioè il numero di pagina in cui compare type in questo momento se invece eh, c'è già allora dovrò andare a cercarlo, trovarlo, e quando l'ho trovato vado ad aggiungere il numero di pagina all'insieme che era già stato creato la prima volta che l'ho visto. Ok? Allora, questo vuol dire che devo controllare se il termine è presente nel dizionario Entries. Ricordiamoci, l'in lavora nei dizionari come sugli insiemi, cioè lavora sulla chiave, solamente, non sui valori. Quindi io posso verificare se un determinato termine, in questo caso, è presente tra le chiavi del dizionario. Se, mi, se qualcuno mi chiedesse qualcosa riguardo ai valori, e non lo posso fare in un'istruzione sola, dovrei andare a prendere, iterare uno per uno sui, sulle chiavi e trovare i valori corrispondenti. No? Ma sulle chiavi è molto più facile. Quindi... Se il termine c'è già, allora devo, quindi c'è già, e quindi aggiungo la pagina al set esistente, al set già esistente. E il set cos'è? Non è altro che il valore corrispondente a quel termine. Quindi entries di termine, entries è il dizionario. Termine è la singola chiave. Entries di termine fa accesso al dizionario, quindi rappresenta il valore, cioè l'insieme. lo abbiamo creato, cioè abbiamo riferimento a questo insieme, a questo insieme cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere il numero di pagina Altrimenti, altrimenti la prima volta è la prima volta che vedo il termine, devo creare la nuova entry. Allora, in questo caso dovrò creare, allora, creare una nuova voce all'interno di un dizionario. Come si fa? Si fa con l'uguale. Entries. Di, non, a differenza della lista in cui uso append per aggiungere elementi, o dell'insieme in cui uso add, eh, su un dizionario uso l'uguale. Assegno un valore ad una chiave che prima non esisteva. Enter di termine, assegno qualcosa a una chiave che ho appena verificato che non esiste. Quindi sto aggiungendo nelle chiavi questo termine che ho appena letto e il valore che cosa sarà? Beh, Sarà un insieme che è composto solamente dal numero di pagina singolo da solo. Quindi crea un insieme di un elemento solo che è il numero di pagina con cui ho appena letto questo file. Ho appena letto questa riga. E basta essenzialmente nel senso che man mano che vado avanti nel file, finché ci sono dati, qui non sto facendo, come avete notato, non sto ancora facendo nessun controllo dell'errore, ok? Non ho try, except, eccetera, mi sto concentrando sull'algoritmo, poi una volta che l'algoritmo funziona andiamo ad aggiungere anche i controlli dell'errore sull'apertura del file, sulla conversione dei campi, eccetera, eccetera, però non facciamoci distrarre da operazioni, diciamo così, di dettaglio, mentre siamo concentrati sull'algoritmo principale. Ehm... Um... E alla fine restituisco questo dizionario. Allora, adesso lo voglio provare a vedere se funziona, ma prima devo eh, rispondere a due domande che mi avete fatto. Uno di Andrea che mi dice, allora il dizionario lo stiamo creando in questa funzione? Sì, lo sto creando qua. E quindi questa funzione legge i termini, non solo legge, ma crea da zero un dizionario, lo riempie e mi restituisce un dizionario pieno. Questo è un modo l'altro modo sarebbe che il main creasse il dizionario vuoto e poi lo passasse a questa funzione che pensa solamente a riempirla mi tro trovo più comodo crearlo qua direttamente perché almeno so cosa sto creando eh, l'unico caso in cui mi verrebbe più sensato eh, far creare la struttura dati al main è quando questa struttura dati dovesse essere riempita in momenti diversi da funzioni diverse allora Chiamo una funzione ci aggiunge un po' di roba. Poi una seconda funzione aggiunge altre informazioni e così via. Allora nessuna di queste funzioni lo deve creare da zero. Ciascuna dovrà aggiungere un pezzo a una cosa che esiste già. Ma non è questo il caso. Qui devo crearlo da, da zero leggendo un file. E quindi ogni volta che chiamo questa funzione lei sta creando un dizionario nuovo. La seconda domanda, domanda è quella di eh, Suavo che mi dice eh, qua potremmo anche non mettere le graffe? No, no? Queste sono le graffe perché è un insieme che contiene un elemento che è un intero. Se io avessi dimenticato queste graffe, avrei creato un valore che è un numero intero. Un numero intero e non un insieme che contiene gli interi vuol dire che io avrei scritto qua 6 direttamente come valore e non avrei creato un insieme che adesso contiene 6 ma poi dopo potrà contenere altra roba e allora all'iterazione successiva quando io avessi cercato di fare add a questo elemento Python mi avrebbe detto no caro guarda che 6 è un intero non puoi fare add su un intero add lo fai sugli insiemi ok quindi nonostante contenga un elemento solo guardate questo 7 qua questo 7 è un numero solo, ma abbiamo costruito comunque un insieme che contiene il numero, che contiene un elemento solo, ok? Non confondiamo mai il tipo di dato che è un insieme rispetto a quante cose contiene, contiene in quel momento. Dobbiamo sempre pensare a quante cose può contenere, no? In generale. Ok, vediamo se questa cosa qua è, è corretta. E quindi prima di chiamare la scrivi indice, che per ora non fa ancora nulla, mettiamoci una bella print, entries, e così vediamo che cosa ci dà? Allora facciamo un run, mm, ci dà niente perché non ho chiamato il main, questo è un modo sicuro per non avere degli errori, eh, non chiamare il programma. Ok, ci dice type 8.6, example 17, index 7, program 11.7, set 20 mettiamo l'index data vediamo se quadra type era 86, quindi nel 6 sì nell'8 anche vedete il set che quasi per farci dispetto ha disordinato i dati rispetto all'ordine con cui li abbiamo inseriti example 10, 7, 10 sì sembra giusto ok se noi facessimo delle operazioni come ad esempio 7 program lo mettessimo una seconda volta sotto ricordate che eh, abbiamo detto se per caso lo stesso termine comparisse più di una volta nella stessa pagina non cambia nulla ovviamente perché il set non si fa spaventare i duplicati ok quindi questa è la creazione della struttura dati questa è la parte facile separo i campi parte diciamo, meccanica questa è la parte intelligente cioè una volta che ho i dati cosa ci faccio? creo un nuovo elemento nel dizionario il cui, il cui chiave è il termine e il cui valore è un insieme di un elemento solo oppure l'elemento c'è già e quindi prendo questo insieme, questa parte qua evidenziata è l'insieme valore che ho ottenuto indicizzando il dizionario usando la chiave e a questo insieme chiamo il metodo add per aggiungere un nuovo elemento a quell'insieme là. E qui abbiamo fatto la, il corso del lavoro tutto sommato perché da adesso in poi dobbiamo semplicemente prendere questa struttura dati nella seconda funzione scrivi indice e creare il file di uscita che contenga i dati formattati come ci chiede il testo. Quindi ehm, apriamo qui scriviamo dentro scrivi indice. Apriamo, devo aprire il file, quindi outfile uguale open del file che si chiama uh, file indice in modalità scrittura e prima di dimenticarmelo faccio il close e all'interno di questo file devo stampare Dove, dove è andata quella slide? Questa qua. Devo stampare i vari termini. Allora, devo stampare una riga per ogni termine, quindi per ogni chiave del dizionario. Però queste qui le dovrò stampare in ordine, in ordine alfabetico. Ok? Quindi devo fare un ciclo in cui itero sulle chiavi del dizionario ordinate in ordine alfabetico. Quindi for termine in sorted di, eh, del dizionario che è eh, entries. Per vedere cosa fa, vediamo se è giusto. Io non sono sicuro al 100% di quello che ho fatto. Allora scriviamo subito una print qua, senza scamparla sul file. Eh, semplicemente a video per vedere che faccia la cosa giusta. Ok, example. Quindi qui vediamo in questa output, in queste cinque righe stampate, che questo ciclo for viene eseguito con termine che assume ogni volta il valore della chiave. No? Ricordiamoci quando noi iteriamo su un dizionario, for in su un dizionario, normalmente stiamo iterando sulle chiavi. Se volessimo avere anche i valori dietro dovremmo iterare su una tupla. Avere come variabile di controllo una tupla. E poi, eh, prima cosa, quindi stiamo iterando sulle chiavi, e poi queste chiavi ci vengono presentate in ordine alfabetico, grazie al fatto che queste, in, questa lista di chiavi l'abbiamo ordinata prima di usarla come diciamo così, base, delle, come sequenza su cui stiamo iterando. Ehm. Um... Angelo mi chiede, in base a che cosa vogliamo ordinare il dizionario? Noi, allora, innanzitutto non stiamo ordinando il dizionario, ma stiamo ordinando le chiavi del dizionario. E le e le chiavi del dizionario sono stringhe, e quindi si ordinano in modo alfabetico. Se le chiavi del dizionario fossero numeri, si ordinerebbero in ordine numerico. Okay? Quando facciamo questa operazione stiamo ordinando le chiavi del dizionario, non le, le entry del dizionario. Um, già che ci sono rispondo anche alla domanda di Beatrice che mi chiede se al posto delle parentesi graffe che eventualmente, evidentemente non piacciono a nessuno eh, se avessi potuto scrivere set di numero di pagine così al posto dell'altro ovviamente sì, è assolutamente equivalente Dovrebbe essere assolutamente equivalente, se non è vero proviamolo perché qualcuno mi dice che non, non funziona. Eh, ah, sì, certo. Ok, um, dovrei fare così: costruire una lista che contiene un elemento e poi trasformare quella lista in un insieme perché purtroppo set ha bisogno di una sequenza per poter, per poter costruire un insieme. Costruisce un insieme a partire da una sequenza. È eh, Recitata così la definizione è facile, poi nella pratica magari non si dimentica. Quindi devo costruire una sequenza anche solo di un elemento, è una sequenza cos'è, ad esempio una lista, e poi convertire questa sequenza in insieme. Eh, e quindi così funzionerebbe. Però forse è un po' pesante, cioè pesante da leggere. L'alternativa sarebbe anche questa qua, costruisco un insieme vuoto e ci aggiungo subito il numero di pagina. Eh, no, non va bene, scusate, dovrei farlo così, in due istruzioni. Costruisco un insieme vuoto e poi ci aggiungo il numero di pagina. E In questo caso funziona, identico prima, e addirittura vorrebbe dire che in realtà questa parte qua di aggiungere il numero di pagina è una parte comune, potrei anche portare fuori dall'IF, e allora l'IF conterrà solamente più la creazione dell'insieme. Sono modi diversi eh, di, di creare la stessa cosa. Ok, abbiamo anche visto questa stranezza del set in cui per creare un set di un elemento non posso usare il set dell'elemento stesso. Ecco, questo è un tipico dettaglio che. Chiaramente, in sede dell'esame, potendo compilarlo, verificate e evitate questo problema. Ma anche se ci fosse questo problema nell'esame, veramente è un dettaglio abbastanza di sintassi, che non è grave no, da questo punto di vista. Sono quei tipici errori che magari rendono il programma non compilabile, ma logicamente non valgono nulla. Cioè non, danno, non sono errori di algoritmo o di ragionamento, quindi questi vengono contati molto poco. Quindi, attenzione che la valutazione o la severità con cui noi, diciamo così, ragioniamo sui programmi che consegnate, non è quella del compilatore, no? che se tutto è giusto ve lo fa partire, eh, se non ci sono errori di sintassi, invece c'è un errore anche, anche banale, ve lo blocca del tutto. Okay? Noi cerchiamo di ragionare sul codice che avete scritto. Non è un esame del tipo gira, non gira, funziona, non funziona. Ok, okay eh, quindi torniamo giù, stavamo scrivendo l'insieme dei termini... Eh, Allora, campi di. Allora, C'è un problema di Alida che dice che non riesce a prendere il secondo campo. Eh, campi di 1 l'ho fatto qua quando prendo il termine, non termine di 1, ma campi di 1. Ok? Perché io la riga era divisa in questo modo. Quindi, se, se campi di 1 dà eh, diciamo così, un errore, probabilmente lo split non ha funzionato bene o non era sui due punti, eh, oppure non. Eh, Bisognerebbe vedere, la cosa più semplice è mettere una print direttamente qua dopo la riga 14, fammi vedere che cosa ha tirato fuori la split. Perché se campi di uno è un errore, vediamo cosa c'è dentro campi e facciamocelo vedere. S Ammesso che nel frattempo non abbiate già risolto il problema. Eh, Andrea mi dice, sorte di termine da problemi? Eh, sorte di termine... Attenzione che termine, per come l'abbiamo usato, è una stringa che contiene un singolo termine. Perché se io faccio a sorte di termine, lui mi mette in ordine alfabetico le lettere della parola. Non c'entra nulla. Termine è la variabile, se siamo qua, la variabile di controllo di questo ciclo, che assume via via i valori delle chiavi del dizionario. Questo sorted qua fa semplicemente sì che le chiavi mi vengano presentate in ordine alfabetico anziché in ordine casuale. Questo termine a sua volta non ha senso ordinarlo, è una sola parola adesso. Ok? Ok. Um... La domanda di Giulia è difficile rispondere così al volo, eh, perché bisognerebbe vedere del codice. Ma essenzialmente fate attenzione a quando, eh, perché mi chiedi se un insieme faccio discard degli elementi man mano che li, che li, li analizzo, eh, può generare del, perché genera un errore. Ecco, il problema è che fate sempre attenzione se state cercando di modificare una struttura dati insieme una lista mentre la state iterando quindi mentre state iterando se state cancellando gli elementi sullo stesso, sulla stessa struttura che state iterando eh, questo può dare dei problemi no? perché lui calcola le, le iterazioni prima che voi cancelliate gli elementi e poi a metà si cerca un elemento che non c'è più però per rispondere più nel merito dovremmo eh, Giulia vedere del, un frammento di codice effettivo e ci ragioniamo sopra no? la regola generale è se sto iterando soprattutto con un ciclo for for in su una struttura dati allora prometto che quella struttura dati non la modifico dentro il ciclo di quell'iterazione. così evito problemi se la voglio davvero modificare allora uso un ciclo while normale in cui esplicitamente vado a testare ogni volta se sono arrivato in fondo oppure no e mi gestisco esplicitamente l'indice degli elementi cosa che con la lista si può fare col set non si può fare perché il set non si può eh, navigare per indice e quindi però dipende appunto dal, dal, dalla, dal punto specifico in cui stiamo cercando di fare questa cosa ok eh, adesso dobbiamo stampare su file eh, Simone mi suggerisce cosa fare e io provo a scriverlo quindi così se non funziona è colpa sua faccio copia e incolla da ciò che c'è nella eh, quindi chiave entries di chiave qui lui l'ha chiamato chiave l'ho chiamato termine ma faccio in fretta sostituirlo e quindi lui stampa eh, lui ma anche io adesso perché ho adottato questa istruzione eh, su ogni riga il termine e poi questo eh, entries di termine mi permette di mettere uno spazio mm? ehm... allora funzionichierebbe mm? secondo me funziona quasi questa print è la print che avevamo messo sopra e quindi possiamo anche eliminarla nel main perché eh, non dà il formato perfetto, perché a questo punto l'ince analitico salterebbe fuori così, con, queste, con due problemi, parentesi graffe, che sono brutte da vedere, e, eh, e numeri non, non in ordine crescente. Quindi, purtroppo, no? il problema è 10, graffa 10,7 quando dovrei vedere 7,10 senza graffe. E allora, eh, mi dispiace, mi devo rimboccare le maniche, fino, fino a qui va bene, e, e poi sul resto, quindi posso scrivere il termine due punti, non vado ancora a capo, vedete qui non, è, non ho messo il carattere di a capo, e le, le, le pagine le scriverò una dopo l'altra, eh, ad esempio potrò crearle come, allora, entries di termine è giusto, è l'insieme, ok? Io questo insieme devo innanzitutto ordinarlo, che ovviamente verrà trasformato in una lista, e poi dalla lista devo diciamo così, costruire le singole parole concatenandole con la virgola, quindi ci vorrebbe un piccolo ciclo oppure join. Quindi termine è la chiave, entes di termine è il set, il set dei numeri, sorted è il set dei numeri ordinato in modo crescente, quindi è una lista di numeri, qua a questo punto qui ho una lista di numeri e se ho una lista di numeri posso fare, non è vero, uh, No, non posso fare join perché join vuole delle stringhe, come non detto, magari, hm. questi sono numeri non sono stringhe, quindi vabbè allora ho i numeri da stampare sono qua e, e li stamperò uno dopo l'altro con un piccolo ciclo e quindi a questo punto for n in numeri stamperò Uh, dunque devo fare attenzione alla virgola la solita rogna che è la prima volta non devo stampare la virgola allora per ogni valore se eh, no, non è la prima volta allora stampa anche la virgola virgola spazio poi in ogni caso stampa il numero e poi metti prima forse e alla fine vai a capo può essere e quindi la virgola la metto solamente dal secondo elemento in poi vediamo un po' se funziona ovviamente no perché write ha bisogno di una stringa non è come print che si fa la conversione da sola write è più pignola e mi ha generato l'indice analitico fatto così che questa volta mi piace quindi questo è il codice Finale, dove maledizione all'estetica abbiamo dovuto spendere quasi più righe per, per semplicemente stampare in modo corretto con le virgole quella sequenza di numeri che non per tutto il resto dell'algoritmo del programma. Sto guardando il codice che ha scritto Maria Chiara nella chat, proviamo magari lo incollo qua così lo vediamo tutti. Che mi dice, puoi fare sort di entries.item, chiave sort di valore. Eh, questo qua è il problema: che però ti stampa un punto e virgola anche dopo l'ultimo elemento, mentre invece noi non dobbiamo fare. Quindi c'è questo caso particolare che ti costa due istruzioni, due righe in più, essenzialmente. Ok. Allora, fatto questo, direi che questo esercizio sembra completato. No? C'era qualcuno che diceva, attenzione, che allora, potevamo usare delle liste. No? Andrea, un attimo fa, diceva, nelle liste, eh, se, se avessimo delle liste, avremmo risolto tutti i problemi, mi dice Andrea. Perché non ci sarà mai due volte la stessa pagina per la stessa chiave. Questo è tutto da vedere, no? nel senso che noi avevamo proprio aggiunto apposta per cattiveria, una chiave duplicata qua sotto e tra l'altro ho aggiunto una chiave con un numero di pagina diverso scusate non, non crescente diverso è ovvio ma non crescente sono tornato indietro allora fatto con le liste si può fare però io devo essere sicuro o meglio devo avere l'informazione se il file di partenza ha o non ha due proprietà cioè è ordinato per numero di pagina Sembra di sì, tranne l'ultima che ho aggiunto io per cattiveria. Allora, mi dicono che il file è ordinato per numero di pagina. Benissimo, allora vuol dire che quando faccio append i numeri saranno sempre crescenti. Ma se per caso questo file non fosse ordinato per numero di pagina, ma potessero comparire le righe in qualunque ordine, devo fare attenzione perché è vero che posso fare append, ma poi devo ricordarmi di fare un giro di sort a tutti per mantenerli in ordine. Primo. Secondo se eh, c'è il rischio che ci siano dei duplicati, dei termini duplicati eh, allora ogni volta che devo fare un append devo prima controllare che l'elemento non ci sia. Allora eh, di sicuro la seconda proprietà la seconda proprietà non c'è perché nelle slide che era la nostra specifica mi dicevano proprio no, vedi qua Beh, vedi se riesco a scrivere e non cambiare slide se un termine compare più di una volta nella stessa pagina quindi è previsto che questo capiti anche se nel file non c'era prima che io aggiungessi la riga per cattiveria ma era previsto che capitasse questo allora almeno questo devi, eh, devi, devi, devi tenere conto e in più eh, qui ci dice il file riporta ogni occorrenza di ciascun termine bla bla bla ma non ci dice in che ordine e se non mi dice in che ordine non posso io dare per scontato che sia in ordine numerico crescente, in ordine di pagina crescente. Può esserlo, può non esserlo. Okay? Allora, anche in funzione di queste piccole cose, magari uno sceglie liste al, po al posto di insieme. Ma poi si poteva fare benissimo con le liste, eh? assolutamente. Dava più problemi da una parte e meno problemi dall'altra. Sono, sempre, sono sempre, sempre scelte di compromesso. ehm Roberto mi dice anche si potrebbero convertire eh, nu i numeri in interi, immagino che volessi dire in stringhe e poi usare join, sì, sì, certo, si sì, potrebbe anche usare, immagino, ti, ti riferisci sicuramente a questa parte di codice dove io sono riuscito a trattenermi dal dire parolacce perché sembrava finito il programma invece ci abbiamo dovuto aggiungere tutto questo pezzo, eh, dici ma se io eh, anziché fare tutto questo, facessi, beh, però avessi dovuto comunque fare un ciclo in cui convertire numeri da lista di interi a lista di stringhe e poi fare sort, poi fare la join, si poteva fare ma alla fine forse risparmiavamo due righe ma sicuramente eh, risparmiavamo un po' di ragionamento sul caso particolare della virgola eccetera no? questa cosa qua antipatica della virgola che deve esserci tra gli elementi non prima del primo, non dopo l'ultimo dà sempre un po' di fatica in più quindi sicuramente si poteva fare ad esempio in questo modo qua, scriviamolo così lo condividiamo per bene, avrei potuto fare una lista numeri sotto forma di stringa eh, semplicemente riempiendola quindi da numeri da n in numeri Avrei semplicemente aggiunto dentro numeri S and strdn. E a questo punto potevo fare facilmente outfile.write di eh, virgola, quindi virgola spazio punto join di numeri, quello che ha le stringhe, numeri S se faccio questo e tolgo sta roba qua e ci aggiungo un N in fondo dovrebbe darmi la stessa cosa e infatti mi dà la stessa cosa quindi è un altro dei 280 modi di fare la stessa, la stessa operazione ok eh, qui abbiamo chiuso questo esercizio. Eh, questo esercizio è relativamente breve: hm? breve come lunghezza di codice perché abbiamo stati per due motivi. Uno, siamo stati fortunati perché eravamo già guidati nella scelta della struttura dati che ci ha semplificato il lavoro. Due, perché manca tutta la parte di gestione, gestione dell'errore. Quindi, dovendolo completare qualche istruzione in più, qua e là dobbiamo aggiungerla però come vedete siamo sulla cinquantina di istruzioni in totale. Eh? Eh, I temi d'esame non sono molto più complicati di questo, un po' ma non molto. Ok, il prossimo esercizio da fare, ma che ovviamente per via dell'orario non facciamo oggi, è questo sulle vendite dei gelati, se volete cominciare a dargli un'occhiata. Io vi, eh, vi posso, mentre creo i file da mettere a disposizione eh, per questo esercizio, vi do già anche direttamente una cartella che si chiama gelati con dentro questo file con cui lavoreremo e, e domani possiamo partire a risolvere questo che è un esercizio abbastanza classico in cui abbiamo dei dati tabellari, no? tabulari, tante righe, ogni riga ha un certo numero di campi e dobbiamo lavorare per righe e per campi, moltissimi esercizi hanno questa struttura, questo è molto semplice, ancora introduttivo, ma poi vedrete che molti di quelli dell'esame eh, seguono questo tipo di, di impostazione. Quindi domani partiamo da questo e poi andiamo avanti a fare alcuni degli esercizi che abbiamo proposto come esame. Io per adesso vi saluto, come al solito, e tra qualche momento vi, metto, vi pubblico questi file, così li potete anche guardare, e ci vediamo domani per fare altri po di esercizi. Grazie a tutti, se avete altre domande vi aspetto ancora in chat. Buona serata!